www.lizopoglio.it, le dico la settimana del mondo palano, anche in digitale su www.lizopoglio.it, l'inserto economia e lavoro, nella rubrica risparmio e finanza, nuovo articolo di Giuseppe Biondelli che intervista l'esperto internazionale Giovanni Giannese. Eh, qui ci parla della cyber security, massima priorità, uno dei rischi più insidiosi per le aziende è quello dell'attacco informatici. in molti casi un attacco informatico può comportare spese non indifferenti per le aziende vittime di tale Soppluso che seduce in costi legati al ripristino del, del corretto funzionamento dell'attività, sui costi legati a eventuali risarcimenti nel peggiore dei casi di estorsioni, e l'intervista con Giovanni Giannese del Leonardo Computing, esperto nell'ambito della cyber security, e c'è questo bellissimo approfondimento per quanto riguarda la protezione patrimoniale delle aziende. Eccolo qua, qui tutto l'articolo e una buona lettura anche in digitale su wwmondabalano.it